Siate ribelli per giusta causa. Erano storia e geografia perché mi permettevano di spiaziare con la fantasia, con la geografia, a vedere luoghi lontani che magari avevo letto nei libri d'avventure, no? Le Indie, i mari di pirati, le avventure di Tommy, le steppe, i racconti di Gogol che già leggevo. E poi la storia perché mi portava nei tempi lontani non so, Carlo Magno, Alessandro di Macedone, Giulio Cesare, Garibaldi, poi a parte questo a scuola ci insegnavano tutto quello che il regime imponeva, no? perciò credere, obbedire, combattere, obbedienza cieca, pronta e assoluta, poi mi insegnavano anche cultura militare, ci insegnavano il moschetto, ci insegnavano le armi, addirittura l'organico dell'esercito, mi insegnavano a sparare. E quando avevo 15 anni ero bravo perché sparavo e facevo centro, Ed ero, facevo le gare di sci, ed ero bravo facevo le gare di marcia e tiro. Perciò eh, ci avevano educato con questo spirito, non ci avevano insegnato a dire no. E' questo che dico sempre ai ragazzi di oggi, imparate a dire no qualche volta. Nessuno ci aveva detto di dire no, ci insegnavano sempre, dicevano sempre che dovevamo obbedire. E deve, questo è il nostro dramma. E poi ci siamo trovati in guerra e se n'è voluta per capire che eravamo dalla parte sbagliata dopo campagna di Francia, campagna di Grecia e Russia. E quando si trattò di scegliere fece 20 mesi di laghe. E' quel che dico sempre io ragazzi, dovete, dovete imparare a dire di no. Ma non dire di no per non mettere un paio di scarpe o per non eh, mangiare la cosa che non vi piace, eccetera. Dovete dire le cose che sono contrarie alla vostra coscienza.